Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Proseguiamo col capitolo 18, così eh, ricco di tematiche teologiche, cristologiche, rivelative, veramente eh, uno dei perni del, delle grandi tematiche teologiche. Ci eravamo lasciati al versetto 10, il versetto 11, una forma poetica elegante per dire che stavano invecchiando. Sara e Abram e lei avrebbe concepito per grazia eh, nel Moed, cioè nel tempo dovuto che normalmente secondo studi molto particolari su Genesi fa riferimento a Pesach. Loro ritroveremo, eh, ritroveremo la promessa adempiuta nel capitolo 21 dello preannuncio. E infatti eh, dicevi Avram, ve sarà eh, Zechenim, baim, bayamim. Stavano andando per i loro giorni, quindi erano anziani stavano andando per i loro giorni, e questo indica un orizzonte, un orizzonte che era davvero oggettivamente senza speranza, ma forti della promessa, forti della promessa di Dio. Uh, ad aggravare la cosa è il fatto che eh, Sara, nel versetto 11, viene eh, definita come, eh, come donna che ha. Cessato, cessato i suoi corsi e quindi al versetto 12 c'è la centralità del sorriso che Sara eh, nega e che sarà invece oggetto e soggetto del nome del figlio e infatti vattizzà sarà eh, erise Sara eh, erise Sara dentro di essa le morte Dicendo, dopo che dice belotti aieta lì, ecco, dopo che acare belotti, dopo che eh, la mia vecchiaia, ecco, sarà aieta lì a me, eh, dice: Come farò? Dice a prendere questa Edna, Edna è proprio eh, piacere, ma nel senso fisico quindi un piacere appagante, un orgasmo potremmo dire, anzi questa sarebbe la, la tra, traduzione più giusta come po potrò prendere piacere, dice Vado e Dice. e il mio signore dice Zaken, è anziano, quindi lei sorride, qui non si parla di credulità, incredulità è un moto di, di emotività, di sorriso, di fronte a una situazione oggettivamente irrecuperabile. Però eh, il tetagramma parla ad Abramo, non direttamente a lei. La Yomer Adonai el-Avram, Ze, dice perché questo, eh, dirà no, il tetagramma ad Abramo, perché, o disse il tetagramma ad Abramo, perché questo, questo, eh, Zachacha sarà Saram, perché questo Rise Sara dicendo, forse veramente partorirò mentre io sono, mentre io sono così, no? Zachary, cioè così, così anziana. E c'è una domanda, una domanda retorica, che nel versetto 14 Dio fornisce, dice, vai palè mi Hashem, dice ma... C'è forse qualcosa di straordinario da parte del tetagramma, dal tetagramma eh, davar, cosa, parola, quindi la parola che cade nel vuoto, o per questa cosa qua, non importa come traduciamo, è la domanda retorica che il tetagramma fa, e dice, beh, allora beh, eh, la moed, quindi in quella, in quella festa, in quella ricorrenza, in quel moed, io tornerò, Dice Ashuv, eh? io tornerò esattamente qua, tornerò Alecha a te, Behet Ayab, nel het, no? nel tempo, quel battito di ciglia di cui abbiamo parlato, quel tempo quel Kairos, quel tempo accettevole, quel tempo qualificato, quel tempo di grande fecondità, <coughs> Hayah di vita, termine che abbiamo già visto, Ulesarabh e per Sara figlio, quindi ci sarà questo figlio. Sara ovviamente nega di avere riso, si vergogna, e invece, eh, perché temeva, e invece Dio gli dice, lo chi zahakt. no, tu hai riso. Quindi su questa ripetizione, in due versetti di tre volte, questo sorriso no? questo sottolinea molto il fatto che questo ben è proprio Isac, il suo sorriso che non è soltanto Isaac la persona ma è proprio l'atteggiamento di gioia di Sara nel momento che riceve l'annunciazione del suo prossimo parto la speranza di passare un anno pieno un anno che poi vedremo sarà vissuto a Versceve insieme ad Abramo suo fratello sposo, con Abimelech e, e si ripeterà sempre il solito discorso sorella-moglie, sorella, sorella moglie, e qui invece molto meglio che in Egitto perché Abimelech è un uomo timorato di Dio e accetterà senz'altro eh, la, la, la, la testimonianza di Abramo e poi finalmente al capitolo 21 trascorre un anno e lì nasce il figlio della promessa, ecco figlio della promessa e questo sorriso non è solo il nome del figlio ma è un atteggiamento che noi dovremmo dire di fede, perché poi la stessa cosa sarà detta anche nella lettera agli ebrei, questo atteggiamento di fede, di fede che, che sarà comunque manifesta, quindi non è un sorriso di scherno, ma è un sorriso di simhat, di simchat, di gioia. E questo ehm, esaurisce la seconda parte. Stiamo per entrare nella terza parte, una parte Lunghissima la parte eh, quella sezione, quelle, quelle, quella sezione del capitolo 18 che è descritta talmente bene, talmente precisa, talmente gli si è dedicato talmente tanto spazio che eh, fa emergere il tema dell'intercessione di cui adesso parleremo e la grande eh, mitzvah. Della, della, della Chedusha del numero di Minyan a 10 uomini adulti, cosa che è tuttora vigente tra i figli di Israele per fare la preghiera pubblica eh, e per fare un qualunque cadisce, eccetera, eccetera, bisogna essere almeno 10 maschi adulti, cioè dopo aver fatto ovviamente il Bar Mitzvah, e quindi ehm, dovremmo procedere. Ve l'ho già detto nelle puntate precedenti in maniera molto lenta, perché qua ci giochiamo. Veramente un destino, non solo cristologico, ma anche proprio di, di, di, di preghiera, di, di, di intercessione, che credo sia uno degli elementi cardini non solo della vita ebraica, ma della vita cristiana. Diciamo che il versetto redazionale che ci porta in questo mondo e che vi preannuncio già in Pierchéavot, il il quinto, quinto capitolo, il primo Passoc, il primo versetto, ricordate che ne parlammo anche. Nel, quando abbiamo fatto i avot lì si fonda il discorso dell'intercessione dei padri per i figli ma anche poi i figli per i padri e, ed è uno dei, dei, dei temi più importanti direi di tutta, di tutta la scrittura comincia col versetto 16 perché dice Vaihumu Misham si alzarono da là questi uomini questi Anashim Va Yeschefu al-Fnesdom e osservarono il, il, sul, sul, sul volto, sulla faccia, rivolti. Noi potremmo dire ecco verso Sdom e Sodoma, noi diciamo Sodoma in italiano. Ve Avram Olech imam, l'escalation. E Avram era Olegh camminante, imam con loro per congedarli, potremmo dire, oppure per inviarli, per lasciarli, ecco, potremmo dire così. Ma questa scena, già vengono definiti Anashim, uomini, e poi c'è il tetagramma, e poi all'inizio del capitolo 19 parla di Melachim, Melachim, cioè gli angeli, perché da tre poi due vanno eh, nel capitolo 19, vengono definiti angeli, inviati, messaggeri, che hanno poi loro il potere nel nome per conto del tetagramma, di far cadere zolfo il fuoco dal cielo, ve lo pronuncio, ma ehm, questa scena viene interrotta da una, da una frase, da una frase, ehm, potremmo dire anche questa, retorica, domanda retorica, È già la seconda, che il tetagramma fa, eh, qui è il tetagramma alla fine di tutto il racconto di Sodoma e di Gomorra di e Admaa, si parlerà di Elohim, quindi ci sarà anche diciamo, l'ingresso della tradizione eloista in questo racconto, però viene interrotta da, da una domanda che così, è, provocherà ecco, la grande intercessione. Quindi l'intercessione non è mai, questa è la prima lezione che noi dobbiamo cogliere, e poi ci fermiamo qua, perché la prossima volta parleremo solo di intercessione, non parte mai da una disposizione dell'uomo verso Dio. L'intercessione parte sempre da una domanda che Dio ti fa per ingaggiarti e per poter poi chiedere a Dio un'intercessione, Un'intercessione. intercessione. E, e quindi ehm, questo è un aspetto che tante volte noi non teniamo in considerazione. Pensiamo di essere noi i, dal nostro cuore, dal nostro sentimento, dal nostro spirito, di poter cominciare a intercedere in realtà se non c'è prima una domanda che ti smuove, ti provoca positivamente da parte di Dio, difficilmente scatta il meccanismo. e Qui si entra proprio nella Zahut dei posteri, quindi sulla discendenza, l'intercessione per la discendenza, che eh, per esempio noi troviamo nel Midrash al a Numeri e in buona parte in alcuni trattati, in molti trattati eh, del Talmud. Ecco che entriamo in quella che eh, noi così consideriamo, consideriamo come la, la zahut, la zahut di, una pia poster, di una pia posterità, e quindi l'intercessione per i discendenti, l'intercessione per gli altri, quello che un po' si può trovare nel manoscritto yemenita del Midrash, del Midrash Agadol Bamidbar nel Libro dei Numeri. No? E, e quindi vedete oppure nella meclità di Shim, Rav Shimon ben Yochai, insomma, sono tutti temi sull'intercessione che anche testi rabbinici molto importanti, come vi ho appena letto, eh, polarizzano eh, la grande chassidut eh, da parte di Hashem, la grande chesed di Dio, la grande raham, la grande misericordia, di Dio verso il popolo di Israele che viene proprio così annunciata e incarnata dall'intercessione di Avram di Avino. Ci vediamo alla prossima, vi ringrazio, vi saluto e mi raccomando, prepariamoci perché dal versetto 18 del capitolo 18 entreremo nel grandioso mondo dell'intercessione che Dio ti suscita ma che poi il figlio di Dio deve fare, il credente deve fare, il figlio di Abramo deve fare. Ciao e alla prossima.